da un giornale che ho visto, dove non ho mai trovato tanti errori su un articolo di giornale del genere, che qua parla il rischio chimico, il laboratorio può essere evitato dalla progettazione stesso il laboratorio e posizionamento su elementi è tutto carino e poi parla di cappe chimiche, ma questa qui non ha il praticamente eh, il flusso laminare, perché loro parlano di cappa chimica, flusso laminare di classe 1, cioè un purpuri di roba e praticamente non c'è un laterale come le cappe chimiche perché, per definirsi K chimica, e poi la K chimica è normata secondo le n 14 strutturalmente deve avere determinati requisiti. Questa è più. Ora, io non so dirvi se ha un filtro EPA, se ha un filtro a carboni, se aspira dall'alto, aspira dal basso. Precisamente perché non conosco minimamente questa K, è solo una foto che ho estrapolato, ma sicuramente posso basarmi, cioè da tecnico, guardando dall'esterno, dico ma cavolo, è aperta sul laterale, non ci sono neanche i vetri, c'è qualcosa che non va, sicuramente non mi protegge l'operatore, questo sono sicuro, ma non mi protegge manco il prodotto al 100%, cioè dovrei capire bene che, qual è l'utilizzo di questa cappa, sicuramente è un po' complicata, però questa è l'analisi che dall'esterno uno dovrebbe fare, poi scendendo nella, nel dettaglio capire quanto meno flussi, che io non so dirvi se aspira, sputa, eh, che cosa fa.